Esiste un paragone molto, molto calzante fra il fitness emozionale e quello fisico, e riguardo al grasso. Noi eh, conosciamo molto bene <ride> cos'è il grasso fisico, ciò che ci appesantisce, ciò che nasconde le nostre forme. Ma esiste un grasso emozionale, che è quello che appesantisce eh, la nostra parte, che sprigiona energia, che ci dà forza, che dà voglia, che ci dà motivazione, che ci dà spinta. Ebbene, attraverso il test si capirà quanto, quanto ce n'è, quanto eh, dobbiamo toglierne. Quindi ehm, la palestra emozionale L'Enea Fit ha lo scopo di farci dimagrire, eh, emozionalmente ma anche perché no fisicamente perché si farà del movimento eh, molto molto dolce però un movimento sicuramente che può aiutarci in maniera attiva a perdere anche il grasso fisico.